Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi ci troviamo in una location strepitosa, ci troviamo a Bellagio o meglio ci troviamo nella Perla Lariana, questa meravigliosa location sul lago di Como eh, che eh, ha un fascino incredibile ed è proprio lei la Perla Lariana eh, che eh, va a creare, andando a dividere il lago di Como, i suoi due famosissimi rami ma la cosa più bella è esattamente il punto dove ci troviamo a Bellagio perché esattamente ci troviamo qui a punta Spartivento, è proprio la parte più estrema di quello che è Bellagio che poi viene definita l'ombelico del lago di Como perché è proprio in centro al lago di Como e per chi viene a Bellagio a visitare il bellissimo paese caratteristico con tutte le viette laterali, le scalinate che tiene di negozi non può fare altro che due passi in più che sono circa dieci minuti e arrivare qui nell'ombelico del lago di Como e quindi ragazzi, in questa location voleremo con bicopter Falcon. Sì, avete capito bene? Bicopter Falcon oggi tocca a lui volare qui in una location strepitosa e anche molto caldo perché è arrivato un bel caldo ormai estivo e non è più neanche un caldo primaverile. E quindi ragazzi, mi raccomando, se il video che state per vedere qui a Bellagio, la perla ariana ed esattamente nell'ombelico del lago di Como dovesse piacervi, lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tantissime novità, spoiler anche di questa location, non arrivate tantissime spoiler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 questa immagine capite cos'è Bellagio quelli sono tutti i turisti e da questa parte tutti i turisti qua trovare un italiano è quasi un'impresa sono tutti stranieri vengono da tutte le parti del mondo a vedere una località che è meravigliosa e se vieni a Bellagio non puoi non mangiarti un buonissimo gelato